salve faccio merende, eh, colazione salve faccio colazione anche questa mattina con alfa core e mate e mandorle What del de Fabrizio. Sai che ha scoperto la pila? Sì, mamma, andate fuori il problema. Lei davvero, ma detto, ma detto... DG Speciali Elezioni. Buonasera Tg3, comincia adesso una speciale elezioni per seguire i primi risultati del voto le amministrative. Sapete che si è votato per il rinnovo di 564 comuni, due capoluoghi di regione che sono Roma e Ancona, 14 di provincia che sono Brescia, Viterbo, Siena, Barretta, Treviso, Iglesia, Silogi, Ancona, Soli, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Avelino. Inutile dirlo, insomma come potete immaginare tutti gli occhi sono puntati soprattutto su Roma, questo è il risultato più atteso dove i candidati sindaco erano ben 19, da te che abbiamo dovuto votare con una scheda lunga un metro e 20 centimetri, ma dove hanno possibilità di arrivare al ballottaggio, è davvero difficile pensare che in queste condizioni qualcuno ce la possa fare al primo turno, perché forse già sapete che molto alto è stata come dire, la mancata partecipazione a questo voto, ecco, al ballottaggio eh, in quattro potrebbero arrivare, vediamo quale dei due poi ce la farà e sono Gianni Alemanno, sostenuto dal PDL, Ignazio Merino, sostenuto dal PD, Sinistra Ecologia e Libertà, Alfio o Marchini, sostenuto da se stesso e da altre liste civiche che poi eh, vedremo e poi Marcello De Vito che invece è il candidato dei 5 Stelle. Prime proiezioni arriveranno intorno alle 16 riguarderanno solo la capitale poi però ci collegheremo con il criminale per avere naturalmente gli altri dati che arrivano a mano che si procede con eh, lo spoglio però la prima questione di cui naturalmente dovremo discutere e lo faremo tra poco con i nostri ospiti è quella della mancata partecipazione a questo voto davvero mai così bassa in un paese come l'Italia dove invece tradizionalmente i cittadini sono sempre andati alle urne sia per elezioni politiche che per le elezioni amministrative. Allora rapidamente intanto vi presento i nostri ospiti in studio, poi andiamo ad Alessandra Carli, Giancarlo Loquenzi che conduce zapping su Rai Radio 1 buonasera, buonasera. Antonio Padellaro, direttore del Fatto Stefano Michini direttore d'Europa Federico Geremicca editorialista della stampa poi avremo tra poco dalle 16 in poi anche Daniela Santanchete in PDL Francesco Boccia del Partito Democratico Giuliano Ferrara insomma tanti altri ospiti e collegamenti andiamo subito invece ad Alessandra Carli che è con Nicola Piepoli Alessandra allora spiegaci come procederà questo pomeriggio e quando cominceremo allora, Bianca, naturalmente le urne si sono chiuse, dunque sono al lavoro gli scrutatori e sono al lavoro anche i rilevatori dell'Istituto Piepoli, con il quale noi ormai collaboriamo da qualche anno. Accanto a me, come dicevi, c'è il direttore dell'Istituto Piepoli, Nicola Piepoli, che alle 16 promette di fornirci la prima proiezione per la capitale. Aggiornamenti ogni 30 minuti. Per la prima ora avremo proiezioni che riguardano soltanto i candidati, a partire dalle 17 proiezioni che riguardano anche le liste. Ricordiamo, perché sempre in Importante Ribadirlo: che le proiezioni sono basate su voti reali effettivamente scrutinati. Perché ci sono nei seggi nella capitale 220 rilevatori dell'istituto Piepoli distribuiti in 200 seggi, dunque a gruppi di 10 per ogni gruppo c'è un coordinatore. Lavorano tramite l'aiuto di un palmare che adesso magari mostriamo anche con il dottor Piepoli. Dunque fanno confluire i dati qui in, dove ci troviamo adesso per la trasmissione. E il primo dato Abbiamo detto sarà alle 10 su un campione ehm, che sarà costituito più o meno da 10.000 votanti, dunque secondo il dottor Piepoli il margine di errore sarà piuttosto basso, glielo chiediamo subito perché vogliamo sapere se insomma, già alle, 10, alle 16 potremo parlare di un dato ehm, sicuro. Dottor Piepoli. Nessun dato è mai sicuro, sono tutti dati probabili, anche quelli del Viminale. Per cui è chiaramente più probabilmente sicuro il Viminale di un istituto di ricerche. E in ogni caso, noi con 100.000 voti a disposizione, perché questo è lo spoglio finale, potremo dare dei risultati fortemente attendibili, quasi dell'ordine dello 0,2-0,5% rispetto alla realtà. Si tratta di un voto che noi chiamiamo in gergo voto di pietra. Cioè noi non censiamo cioè, attraverso il voto di paglia i votanti. Il voto di paglia che cos'è? È il sondaggio. Il sondaggio è fragile, come la paglia, si può spargere al vento. Invece la pietra non si sparge al vento, è radicata nella terra. E il voto di pietra dà questa idea di radicamento. Cioè noi sentiamo con i nostri rilevatori i risultati che in questo momento mano a mano i presidenti di seggio danno e questi rilevatori ogni 30 voti scattano con uno strumento che è un palmare, eh, piuttosto molto simile all'iPad, diciamo di quella tipologia, scattano i risultati e il nostro centro bravo, non parlo, eh. ora stiamo parlando di questa altissima astensione allora voi avete anche effettuato dei sondaggi che noi sì. abbiamo scelto di non pubblicare sì. però intanto io le chiedo eh, questa mancata partecipazione secondo lei avrà un'influenza sul dato di naturale che più attenzione di così? orientativamente avrà poca influenza cioè quelli che a vanno a votare votano anche per quelli che non ci vanno è chiaro che io espongo delle banalità alla palissiane come sapete la Paris è quello che un quarto d'ora prima di morire era vivo, secondo i suoi amici combattenti. lei okay, ci vuole dire che secondo lei il trend sarà il, confermato rispetto ai sondaggi di cui lei è in possesso? Il trend, il trend cosa significa? Rispetto ai nostri dati preelettorali lo scarto che noi prevediamo possa essere come massimo del 3%. E questo perché noi abbiamo fatto delle domande nel preelettorale. E la domanda è, ma lei è proprio sicuro di andare a votare? E abbiamo elaborato i sicuri e i non sicuri, ma lei è proprio sicuro di dare il voto alla lista a cui dice di darla e anche qua abbiamo elaborato i sicuri e i non sicuri e il distacco era dell'ordine del 2-3%, quindi questo è il distacco che ci sembrerebbe essere trendy, cioè per cui noi siamo nel trend molto probabile di quello che abbiamo già fatto e che adesso comprendiamo. Da Alessandra, no scusa, solo una cosa volevo chiedere, ma quando sono stati fatti quei sondaggi che abbiamo scelto di non dare, cioè venerdì prima del voto, quindi preelettorali dobbiamo eh, ricordare, eh, avevate prevista questa così alta eh, diciamo, astensione oppure no? Dunque direttore, sì, sì, cioè, la per, la semplice, sì per la semplice ragione che eh, diciamo, le risposte che ci hanno dato erano proprio dell'ordine dell'attuale astensione. Quindi l'ordine di grandezza era che il 50% era sicuro di andare a votare e il 50% non era sicuro. Ecco, per cui c'era già una segmentazione tra sicuri e non sicuri, che è quella che poi si è manifestata. Quindi anche così alta a Roma il 20% se sarà confermata, perché ancora il dato di oggi non l'abbiamo e lo dovremo avere tra poco e invece il 16% diciamo nel resto del paese, era proprio di questa sì, entità. era di questa dimensione. Benissimo, Alessandra, allora appena hai le proiezioni naturalmente ci chiami subito. D'accordo. Ciao direttore. A dopo, arrivederci, arrivederci. Allora, Antonio Padellaro loro l'avevano prevista, tu l'avevi prevista? Basta. Era prevedibile, non sulla base della diciamo, Forse era più alta che si ricordava di quando, quando oggi. Non era prevedibile, bastando, bastava sentire il rumore della, della gente dopo, dopo un risultato elettorale, eh, quello di febbraio, che è stato in alcuni casi palesemente tradito. Dalla, dalla formazione del governo insomma noi dobbiamo, non dobbiamo dimenticarci che da dalle elezioni di febbraio a oggi è successo tutto in questo paese è successo che una classe politica ha, ha, è stata incapace di eleggere un nuovo capo dello stato e ha è dovuto andare a chiedere le tangenti al, al, al capo dello stato uscente di restare al suo posto perché non sapeva come risolvere i suoi problemi, è successo eh. che un partito il Partito democratico che aveva fatto una campagna elettorale dicendo mai con il PDL si è alleato con il PDL al governo la stessa cosa si può dire del PDL dei le direttori del PDL che però essendo un pochino più di bocca buona forse alla fine non se sì. la sapete sì. tanto eh, tanto con Berlusconi no. e abbiamo poi, vedremo il risultato di 5 Stelle che molto sarà molto interessante capire se tutto quello che è successo nell'ultimo mese e che riguardava il movimento 5 Stelle impegnato, bisogna dirlo, più sulle, sulle ricevute, gli scontrini e, e le, le, le possibili espulsioni che, le, che su cose invece che i propri elettori si aspettavano: no? gli elettori che avevano deciso di votare 5 Stelle sì. si aspettavano forse un'attività sì. politica un po' diversa ma allora, non si vede perché tutti questi elettori eh, dovrebbero andare Davolo. a votare con entusiasmo. Io devo dire che. Poi sempre il lunedì si riassorbe un po' la quota di astensioni in genere. Io devo dire che il popolo italiano se anche avesse votato per il 50-60% sarebbe ammirevole. Continuare a votare con percentuali tutto sommato non, non, non disprezzabili per una classe politica di questo genere è, da, è veramente un segno di fiducia eh, della, de della democrazia, ma devo dire mal riposta. Quindi tu dici che comunque responsabilità maggiore di questa mancata affluenza è soprattutto il governo che ne è nato dopo quelle elezioni, che avrebbe tradito come dire, le aspettative il soprattutto governo, del Partito Democratico poi... e anche del Movimento 5 no, Stelle, sia a sinistra era, che era a destra. È la conseguenza di uno stato di cose, è con, la conseguenza dell'incapacità delle forze politiche di, di, fa, di essere coerenti con quello che avevano detto in campagna elettorale. Ora c'è un rapporto tra elettore è partito che secondo me non avrebbe mantenuto abbastanza ma se tu vedi che quello che, per, cui hai votato, per cui hai votato viene smentito poi perché devi andare a votare? Dopo in sé, condividi tu oppure no? no, non del tutto perché poi insomma questo è un modo anche per essere un po' condiscendenti e alleggerire gli elettori dalle loro responsabilità perché se si è fatto il governo che si è fatto perché gli italiani hanno votato come hanno votato non è che, il che non i politici si sono inventati una cosa per il gusto di tradire l'elettorato no i politici hanno chiesto ai loro elettori un patto, e detto fatemi vincere e farò questa cosa, cioè mi allenerò con Bruxelles, e invece questi non hanno fatto vincere, non hanno fatto vincere nessuno, ma non si si è meraviglioso, sì, sì. questa è la prima volta che siamo allora, eh, stati tanto inutili a sentire le cose, perché non se no sentiamo sempre le stesse cose ci rifletterete, c'è la colpa degli elettori, ma lui dice non c'era una maggioranza, come dire, che vero, mi vuole ragionare la non è una lo dico anche per il PDL, il PDL dice, ah, io voglio l'abolizione del TIVU perché quello è il patto che ho fatto con gli elettori ma gli elettori con te quel patto non l'hanno fatto quindi tu non hai nessun obbligo di rispettarlo perché il patto si fa in due e il pdl che diceva io ho fatto il patto di fare il governo di cambiamento non c'erano i numeri per farlo, non c'era la materia prima allora oh, ci saranno le colpe, la confusione, parzialmente la confusione per... però è anche vero che gli elettori hanno dato quelle no, no, diciamo agli elettori per chi devono votare direttamente a Roma probabilmente il fatto che ci sia un larga intesa io parlo di Roma che conosco meglio è evidente che c'è una campagna elettorale moscia noiosa sì, di cui sono parlando allora io non penso che tutto questo Voi dipenda sì, sì, diciamo insomma, da fatto no, dal fatto che c'è l'estate credo che dipenda e lo vedremo anche dai risultati credo se non ci saranno problemi è vero che c'è una disastrazione, una disillusione sia della politica che dell'antipolitica gli elettori non credono più né nella politica né nell'antipolitica non solo ma c'è anche un problema la cifra civile di una città come Roma è eh, disperante cioè, non, non diamo sempre soltanto colpa alla politica ma se uno analizza, che ti posso dire, il modo in cui i romani parcheggiano o il modo in cui i romani buttano via la loro spazzatura c'è qualcosa che non va anche nella società civile che non può essere tutta attribuita okay, cioè, Roma perché... vive con morte tua, vita mia, tu in tutte le cose che fa e quindi l'idea che questa città possa cambiare perché arriva il politico giusto, il sindaco giusto, è un'illusione cioè, dobbiamo rassegnarci non c'è nessuna speranza cioè questo, questo, no, non, non è che non politica diciamo... la non è né tutta la soluzione né tutto certo, il problema questo voglio dire sì. però se non non no, stiamo eh. parlando dell'universo mondo stiamo eh, parlando dei romani perché, perché, romano, perché, romano, perché no, no. è la buona colpa dei romani perché vanno a votare poco non lo so forse è ecco sono ma secondo postrello. voi per esempio diciamo parliamo di roma poi vedremo poi l'affluenza come dire è diminuita dappertutto anche se per esempio in alcuni post per esempio a siena è diminuita poco cioè a siena sì. è stata una delle città mentre è stata forti, molto forte a pisa molto forte in emilia molto forte in toscana quindi molto più forte al, sud, al nord che al sud quindi insomma ci sono delle differenze che poi vedremo tra l'altro vedo già collegata a francesca Lagoria, francesca quando c'è il dato definitivo dell'affluenza chiamaci eh, subito, che è collegata con noi dal Viminale. siamo c al 64,83%. 64,83, quindi ancora non c'è. C'è grasso che è buono. Siamo al 64,83 <coughs> di affluenza? Sì, dei dati delle, degli enti che sono arrivati sono 367 su 563. Quindi per avere quello definitivo dobbiamo aspettare ancora un po'. Ancora un po', va bene. Allora, intanto oh, Federico Geremicca, secondo te per esempio Roma... Perché è stata più bassa che altrove? Perché come dice Padellaro, disillusione dopo il voto, insomma, il governo dell'Argentese o ha contato molto, come dire, anche la figura dei candidati, che sono risultati un po' tutti deboli, allora, Primi di attività, insomma, è... anche noi l'abbiamo seguita molto poco, poi questa campagna elettorale noi sì. siamo vincolati a regole rigidissime, condicio, per cui se ne senti uno, devi sentire poi tutti i decenni. Diciamo. L'abbiamo seguita proprio come... Insomma, anche è... i giornali proprio per, per dovere insomma perché il livello di curiosità di passione di interesse è stato molto molto basso questa alto però, però anche è... il fatto che i partiti non siano riusciti a trovare poi dei candidati come dire che attraessero insomma anche questo è un segnale eh, anche lì però come dire il centrosinistra ha fatto delle primarie mm. quindi ha fatto le primarie ha prevalso un candidato sugli altri il centro-destra mm. deciso... però forse queste primarie andrebbero riviste perché la seconda volta no vediamo prima cosa è ancora anno. diciamo un altro, sì. un altro Su Roma non però il, dato, il dato di il dato no, diciamo di Roma veramente. non è che sia in controtendenza il dato sì. di Roma è pienamente sì. diciamo, dentro sì. questo corso e sì. tra i tra che perdono di più se sì, sì. poi sì. ci sono delle, diciamo, delle specificità anche curiose, carine tu segnalavi Siena sì. ovviamente lì c'è un, un, un, un problema molto specifico legato al comune che poi la della fondazione la banca eccetera si potrebbe citare per esempio al contrario il dato stupefacente di Pisa proprio per dar ragione diciamo, ad Antonio, che è la città di Enricoletta che perde ogni tutto. record, cioè eh. oltre il 26-27% di, di assenzione. E poi segnalerei qui, come dire, più per amicizia che per altro, il dato di Barletta dove cala soltanto del 2% ah, l'affluenza no. e tutti noi parliamo di effetto cascella, di è candidato per il centro-sinistra, l'ex portavoce del. Però e soprattutto cala meno al sud che al nord. Ma al sud era più bassa, quindi c'è un livellamento, diciamo, verso verso il basso. Il dato di Roma. Eh, insomma, ricordiamo i giornali che abbiamo fatto venerdì su sabato venerdì su sabato noi abbiamo fatto i giornali che erano dedicati ai tre, alle tre piazze vuote. vuote cioè vuol dire c'era un segnale secondo me è vero che la piazza non sempre è sinonimo di eccetera ma piazze quando vuote, vuote, vuote. Se... Eh, in con... si diceva il contrario come diceva la democrazia cristiana un tempo e eh, invece no? quello era già un segnale chiaro veniamo come diceva Padellaro peraltro da un periodo che non è esaltante teniamo conto che noi abbiamo soltanto un precedente storico di larghe intese no? dal 76 al 78 eccetera però, eccetera non, non è no, possibile so, paragonarlo no, è, con questo io so, questo lo dico sempre anche le... Le... si pagano i ministri del PC al governo non c'erano qui erano comunque era, diverse la situazione comunque si pagano Potrà diciamo storica storica molto quando diverso. si fanno queste operazioni in quell'occasione eh. furono prezzi pagati più a sinistra che a destra ma insomma diciamo è difficile far digerire a un elettorato a quale tu per mesi hai detto quello è nemico che poi insomma ci vai a fare il governo, il governo assieme e anche questo clima che si sta creando attorno al governo per cui qualunque cosa accade o sta per accadere si alzano tutti a dirci che però non ci saranno riflessi sul governo sia che si tratta di sentenze o motivazioni sentenze riguardano berlusconi sia che si tratti il risultato diciamo, di queste elezioni sono tutti pronti a dire che diciamo eh, non ci saranno riflessi sul governo io mi domando allora da che cosa arriveranno i riflessi sul governo? tu Perché... non ci credi che non ci saranno riflessi sul governo? No, io in questo passaggio credo che non ce ne saranno naturalmente, credo che però non è quello il modo di difendere il governo, cioè di dire noi siamo fuori alto certo. rispetto a questo, il modo di difenderlo è diciamo, fare, fare delle cose, insomma qua c'è gente che continua a suicidarsi, a buttarsi dai ponti eccetera eccetera e noi discutiamo diciamo di... Eh, quanto è bella Madonna la marchesa, quindi un po' di operatività secondo me diciamo, che a questo punto è proprio, è proprio importante. Stefano Vecchini, poi andiamo ah, detto, detto, da Giorgio in, Merlo con Giuliano Detto Giubilelli. in premessa che, che, la, che la cifra che dava Francesca Lagorio è, sarebbe già discreta, sì. eh? Non, eh, se, si significherebbe un arretramento ma non catastrofico, anche io penso che poi alla fine potrebbe esserci un recupero. Comunque l'elettorato e noi tutti siamo chiaramente... Esausti, c'è anche una stanchezza, la politica ha imposto al paese uno stress ripetuto lungo ormai più di un anno e mezzo: due anni, non soltanto di elezioni ripetute, ma anche proprio di, di tensione. Ed è inevitabile che a un certo punto ci sia un down, un, un calo di questa tensione. E secondo me si sovrappongono, in particolare a Roma, diversi eh, fattori. Uno è la obiettivamente non la qualità ma, ma diciamo così lo standing la, la, la forza dei candidati che non è quella in particolare per gli elettori di Roma di, di, che hanno conosciuto negli ultimi vent'anni al netto dei giudizi che si possono dare su quelli che sono stati i sindaci di Roma eh, dall'altra parte ehm, eh, un anno fa ci furono una tornata amministrativa e una tornata referendaria che già in pieno clima di distacco dalla politica, di contestazione, eccetera, eccetera, però segnarano una grande partecipazione al voto, sia alle amministrative che al referendum. Adesso a un anno di distanza avendo la politica cercato di recuperare eh, nei confronti di questa disaffezione, invece assistiamo a un precipizio anche nella tornata referendaria di Bologna, che per argomento trattato era simile sì. ai referendum sui beni comuni che si tennero un anno fa e su cui i italiani andarono molto bene. Sì. Quindi è una cosa... Un partito che politico serio, in il rapporto dei politici la seri... Non si perdono nello scontrino. E' molto interessante, lo diceva Padellaro, il risultato di 5 Stelle, perché a febbraio fanno il partito che ha fatto una grande operazione se se se io in in di recupero democratico di persone eh. portandola alla partecipazione quello a quello che sta stelle, mm. Un terzo dell'elettorato di Grillo è fatto in movimento, che io l'ho votato negli ultimi anni. Ora sarà interessante vedere oggi eh, se Lista di questo San terzo eh, Beppe Grillo con quello che hanno fatto i deputati parlamentari grillini e, e anche il rilievo dei candidati locali, che è sempre un po' penalizzante per 5 Stelle, ecco, se raccogliete eh, film. sarà riuscito a trattenere qualcosa oppure neanche Fate, un movimento riesce a essere una, una attrattiva un attrattiva per i elettori d'uniti io ritorno. sentiamo invece giuliano giubilei con Giorgio Merlo qui con l'onorevole Partito Democratico e discutevamo anche noi sul diciamo sul chi? Chi? che stavate facendo anche voi da studio, di io, anche chi? Merlo più o meno Questo eh, lo dico in diciamo, niente, con mille, eh, diciamo, la tesi che ci siamo in una certa stanchezza firme, dopo due anni di eh, richiami continui agli elettori di movimento vostro, insomma, chai, eh, e io stavo cercando di capire una certa disaffezione naturalmente c'è anche la questione dei salmi che sono stati proposti eh, diciamo agli elettori soprattutto poi, in una città come Roma sì, se mi arriveranno a tanti un mio mio mio piace mio avvocate, video, mi piace a questo video, vi spiegherò ragione. perché. Noi siamo in una campagna elettorale strisciante ormai, no dal novembre del 2011, che siamo in campagna Però se non ricevo molte, molte richieste, non le dirò cioè, mai perché è, è sante, una stanchezza, cian. però perlomeno per il, contagia, il momento. Puoi vedere voi datti, ma... Sia la destra allora mi che il centro. fondato movimento, raccogliete fine, non so come non si faccia ricordare questo. Noi movimento abbiamo sempre San riscontrato Ten quando dico noi, dico anche nel nord in particolare. Lo una grande partecipazione io elettorale per le consultazioni amministrative. Grande, grandissima. E questo Io oggi ho esempio due città medie della provincia di Torino, Orbassano e Ivrea, 30.000 abitanti, su lì eh, Facciamo i conti per esempio con un 20% in meno, ma anche di più. Ecco, questo è un segnale che probabilmente... Non dico passerà la storia, ma è un segnale molto preoccupante perché è una delle prime volte che per un voto amministrativo si registra una partecipazione così bassa e questo denota che neanche sulle cose concrete, sulle cose reali a livello comunale voto amministrativo si registra una forte partecipazione. Se ritiene che il giorno di Roma che si può dar, almeno fino a questo momento, momento poi probabilmente ci sarà forse un recupero nelle ultime ore. Registrate. Diciamo, Dire, contraddice un trend che anche se è in calo però non è così evidente rispetto diciamo al resto d'Italia. Il Stato di Roma è, è ovvio, una grande città fa notizia per questo, però qui ci sono tanti elementi non soltanto legati ai candidati, come sentivo poco prima, ma anche alle vostre quello, città. Le primarie, cioè, come artisti potete capire che è un fatto nazionale. Ripeto, la stagione c'è, si registra a Igreja, si registra roma si registra a Roma, si registra. Da Quando c'è questo oh. il dato è un San San. politico, San. È un dato omogeneo, quindi mi piace non molto si molto. può estrapolare una grande città da grandi crisi. Io devo dire sotto questo versante che non allegherei neanche soltanto alle candidature, perché poi c'è il sindaco di Roma uscente, il candidato, quindi c'è un personaggio di livello come il facciamo veramente. Io, il non mi pare che il Movimento eh, 5 Stelle esprima qua e là dei personaggi di caratura nazionale. Comunque io non condizionerei un nessuno no, un candidato di un partito che <ride> due mesi fa ha fatto quasi. Non fare quello che voglio. Di un di sex, quindi non c'è un fatto specifico che si possa ostrapolare. Ma centrale. Anche su questo non lo dico dalla il cioè, mio amico di cuore, ma ovviamente che voi chiedete attenzione per l'inguariana eh, si attaglia anche alle primarie, non può esaurito la questa proposta, poi noi faremo, faremo delle riunioni per, per stabilire che su, dove, su che cosa fare le primarie no? anche Quindi, eh? direttamente Unione di voi tutto, no? ci sono Sare i candidati c'è la partecipazione nella propria c'è una campagna molto importante molto forte del proporzionale mai anche per il PD Dottiché, partire, noi prendiamo atto che la partecipazione è bassa adesso poi vedremo i tatti c'è pressione maggiore della propria ma città Sentiamo i dati intanto che arrivano la divinaga. C'è una cosa molto, molto organica. Definitivi. Quali sono i dati, no, non dati diciamo Altri che ci hai caricata? Diciamo che ho un Web. quindi è più modesta la flessione anche se comunque è movimento molto consistente ora siamo già all'85-79% dei comuni ognuno che sarà autodirettivo sarà come l'intelligenza dell'organismo diciamo, dell è stato dell'11,50%. c'è una certa autonomia sì, perché era, ricordiamo che alle 22 era del 15-30 non sarà nulla se volete vi posso dire anche a Roma, eh, lo dice esempio, Roma certo. a Roma me. si è ridotta eh, e anche qui ed è che avevano votato no, oh no. invece al 67% insomma, siamo arrivati al uh, scusate che ho fatto i conti a mano perché questi non ce li danno del centro 11, 58, cioè esempio, mentre, se lo farete 22, per me il è movimento sarà un non sarà governante non sarà un centro centralizzato stata, verso la periferia andata saranno, saranno tutti i periferi in ogni zona che si raccoglieranno nel centro però non è solo una funzione amministrativa da Roma Infatti io direi un paragone difficile da fare perché stessa, Sono sempre state con, con le, leader. Leader. Con leader. Leader. le politiche, era politiche Anzi sia alle elezioni i di direttori saranno ognuno a scendere in e la sconfitta per gruppo scendere a scendere saranno in tutti i direttori come della della loro piattaforma di risultati cioè, nazionali e mi che si scende in questo caso è una concomitanza molto più allargata, perché se sarebbe darsi che ci sia un effetto di questo, questo, presidente eh, di questo nei, tipo c'è se, se, partito il risultato elettorale no. anche come Tanti prima politica o conferma il di che è successo a febbraio però sarà un dato si per delle presidenze di ogni circolo circolare delle considerazioni definitive c'era del calendario dei circoli di si basta dall'inizio a 10 a scendere al circolo a rivedere la cosa a rivedere di decidere la società sportiva si spazia di cose molto Tutti avevano lo stesso saggio che la popolazione fosse partecipativa Questo già abbiamo bevido che la vittoria della lotta non sarà più aggiunta nel successo andare a votare prima, nessuno sopra stato a votare prima a votare che dicevano c'era il segretario generale sarà il microchip che deve coordinare tutte le attività vero, della madre effettivamente e tutti gli altri eh, c'erano attività eh, specifiche non era e solo Roma era tutto il resto dell'Italia eh, nessuno è sopra, significativo sopra, sopra, fino a un certo punto soltanto per esperienza secondo me comunque sia vedremo poi e il segretario generale dovrà soltanto fare il segretario generale con la sua prima senza che impossibile dire Sarà un mediatore. Eh, questo risultato non ha necessariamente delle emozioni sul governo. Lo quasi Saranno le basi tranquille, non una grande ripercussione sul governo. Credo che abbia ragione Genica quando dice che questo governo... Queste cose ecco non correzioni. Vedrà la sua Possibile prosecuzione o la sua interruzione brusca se voi sulla base dei risultati che porterà in il governo. Non credo che né il le sentenze, né le, De... le mattane che si inventa questo o quel deputato Io, le che stanno rigide o mai non messi in campo né il risultato elettorale possa effettivamente essere... Ma è anche giusto che se il governo... con plasma tra un governo e, poi e il sono disoccupati di e democratico c'è una dialettica quindi se il governo deve cadere cade con un voto me di no, non sono so e i si prende oggi la responsabilità di fare questo magari sull'onda di un voto elettorale e quindi anche credo che ci, sia questo, che si ci sia questo effetto diretto il governo si gioca si gioca sul fatto di portare da subito su nient'altro che sia questo e questa poi questa poi è la sua vera mandati un che non potrà schiare dovrà portare qualcuno io vengo a facciamo questa cosa Questo, io penso che il, una direzione centralizzata di questa direzione che gente sia una segreto sul generale, fatto che i eh, sindaci che, che il sito che, che la politica possa cambiare qualcosa nelle città in cui vive per, e a Roma in particolare io non penso che ci sia un di chiunque che arriva biologica. a Campidoglio avrà a Roma, Roma nel traffico più pulita con i trasporti in funzione che cioè, la cosa possa essere risolta c'è cioè veramente molto molto molta fatica credo per questo è una persona che azione salientazione come entusiasi ci va a votare con marci ma lo stesso ma insomma io l'ho raggiata un ed è anche che anche fare i candidati cioè fare alle Se volete fare qualcosa cioè, per questo io, so io in tre o quattro cinque occasioni a me aveva messo in dubbio, no, dubbio dichiarazioni che io, potesse io, essere io, lui candidato. in ma per lo a ma Berlusconi stesso diceva non abbiamo Poi c'è un programma radio Berlusconi diceva diceva non abbiamo ancora deciso. Poi le mani si arrabbiano, non so come si chiede però in dicono in che ciro, se andavo, io trasmetto, cioè, sì, è bene, no, sono poi, poi appare anche su ma YouTube, eh, la la radio. non so come se il PDL non era convinto, eh, non dovrebbe apparire pure il il il Facebook, Facebook. Un candidato che ci vuole sono come le capacità del PD a sbagliare eh, candidato, per mettere in campo un candidato che con tutte chance di vittoria, c'è anche un sindaco che l'ha fatto a questo programma, l'idea che le primarie fa questa questo meccanismo che sceglie il candidato Vediamo. migliore delle cioè, mie generazioni è ormai inerte con questa partita a Roma marie, sono stati lancio un, belle, un, perché... un gioco tra le varie bande del partito per, per diciamo risolvere un po' di conti tra di loro, per una partita di forte tra di loro in cui anche Sella ha, ha, ha pesato, ci cioè, ha voluto mettere il suo manco, ha voluto avere una sorta di come dire di vincita su altre sconfitte, quindi il candidato che è venuto fuori da quelle primarie era tutto, di giochi di potere interni al PD non guardando a chi veramente avrebbe potuto vincere tant'è che il nome di Marino ha fatto risorgere le votazioni perfino di Alemanno Questa, Beh, Alemanno fanno? probabilmente è risalito anche perché come in funzione Guarda, della risalita di Berlusconi è anche il candidato Grillino